Thank you. Di nuovo in diretta con il nostro instant focus dedicato interamente alla politica, in particolar modo ad una figura che si sta affacciando eh, sul panorama: quella di Elish eh, Lane, che si è candidata per le primarie del PD del prossimo marzo e eh, che vuole eh, diventare appunto segretaria del partito. Naturalmente, non sarà l'unica candidata, insieme a lei anche l'ex ministra De Micheli e il presidente eh, dell'Emilia Romagna, Stefano eh, Bonaccini. Una figura insomma nuova. Che ha un compito che avrà probabilmente è un compito molto difficile e molto complesso, quello di ricostruire un partito che ha perso un po' la sua anima, la sua identità, come hanno dimostrato anche i risultati delle ultime elezioni politiche. Con il PD addirittura che non è riuscito a raggiungere la soglia del 20%. Cercheremo insomma di capire se Eli Schlein effettivamente è o non è la figura giusta, la nuova figura di riferimento della sinistra. e Lo faremo con un giornalista che beh, insomma, la conosce bene si tratta di Andrea Ropa che saluto e che ringrazio per essere qui con noi buongiorno Andrea buongiorno Buongiorno, ben, ben trovato, grazie a te. Ecco eh, da più parti, insomma, all'interno del partito, ma anche all'esterno, si dice che Aly Schlein è la figura giusta, al posto giusto, anche perché è molto diversa rispetto, eh, diciamo, ai dirigenti storici che hanno portato un po' il PD alla rovina negli ultimi anni. Secondo te è il profilo adatto effettivamente così? Possiamo dire che Agli Schlein può essere la scelta azzeccata per il nuovo partito democratico? Potrebbe esserlo, ovviamente mm. potrebbe esserlo. Eh, quello che rilevo è che è una figura eh, assolutamente complementare rispetto agli, agli altri candidati, soprattutto al candidato principale che è Stefano Bonaccini, eh, personaggi che più diversi di così non potrebbero essere, quindi in qualche modo per, eh, per gli iscritti del PD e per coloro che parteciperanno alle primarie l'offerta è assolutamente variegata nel senso che insieme rappresentano un po' tutto... Eh, il, tutte le posizioni possibili non, non ci sono due posizioni più diverse una un usato diciamo così sicuro e l'altra invece eh, è una figura complessa una figura nuova eh, una figura femminista ecologista in qualche modo idealista mm -hmm. e quindi sono proprio due figure con delle distanze anche antropologiche molto, molto nette e che probabilmente si rivolgono a due parti molto diverse del, del partito e quindi, eh, a mio modo di vedere, potrebbe interpretare l'anima di una parte importante di un partito che, come dicevi tu prima, è alla ricerca eh, di un'identità autonoma definita, di una credibilità, di un'autorevolezza di, di, di, di, che, che proviene da una serie di, di disavventure elettorali dovute forse al, all'eccessiva ha voglia di governare a tutti i costi anche quando i voti non sono sufficienti, insomma anche quando eh, l'esito elettorale non è, non è sufficientemente eloquente da questo punto di vista. Credo che sia una figura, è una figura politicamente interessante, non c'è dubbio. Ecco, lei ha dichiarato proprio insomma, nel suo discorso eh, di candidatura alle, alle primarie del PD di non voler creare un'ulteriore corrente all'interno del partito come se non ce ne fossero abbastanza, ma appunto di eh, voler diventare in realtà la segretaria di un partito nuovo e con una chiara identità, un'identità precisa, eh, definita. Ecco, da dove si parte per ricostruire l'identità del PD? Perché mi sembra un compito in questo momento difficilissimo. Ma si parte dal ritrovare le radici della propria, della propria esperienza politica e ideologica. Eh, il compito è di quello da fare tremare i polsi, perché mm. la, la, prima, la prima cosa che dice è dobbiamo eliminare le correnti, e questo sinceramente lo dice anche il candidato Bonaccini, ma eh, le correnti in qualche modo all'interno del PD sono... Eh, la, la, la cifra caratteristica de, di questo partito che forse è l'ultimo rimasto nell'esperienza politica italiana ancora ancorato a una specie di, di, di balena bianca dove all'interno ci sono diverse correnti, diverse posizioni e soprattutto eh, questo non è negativo naturalmente so, che soprattutto rappresentano e, e identificano una, una democrazia interna al partito che è un valore importante eh, per un partito che però appunto è ancora in qualche modo da questo punto di vista burocratizzato e ancorato eh, a schemi legati a, al, secolo, al secolo passato, quindi eh, si parte evidentemente dal ritrovare, dal ritrovare la propria base dal ritrovare eh, le, le radici eh, di, di questa esperienza politica, dal ritrovare le persone e i desideri, dal, dal colpire di nuovo i desideri delle persone, cioè cerca, cercare di interpretare quello che è la, la, la, quelle che sono le persone di riferimento e quello che potrebbe essere l'elettorato del PD a loro bisogna in qualche modo cercare di parlare con temi nuovi rispetto uh -huh. a quello che è l'esperienza classica della sinistra con temi che in questo momento... Eh, significano sostenibilità, significano ambiente, significano eh, ecologia, significano eh, un, un, una serie di altri, di altri valori e di altri eh, sistemi che in qualche modo il PD nel corso degli ultimi anni ha fatto fatica a interpretare e che quindi evidentemente hanno assottigliato la sua base elettorale che però tuttavia è ancora, è ancora rispettabile, cioè questa è una partita eh, assolutamente importante perché stiamo parlando di cercare la leadership all'interno di quello che è il principale partito dell'opposizione e eh, noi tutti sappiamo che in una democrazia che funziona il ruolo dell'opposizione è eh, importantissimo e a volte anche più importante di quello della maggioranza stessa, quindi è necessario che il PD, eh, al termine di questo suo lungo travaglio, non dimentichiamo mai che si sono mangiati dieci segretari in quindici anni, quindi eh, parliamo di un travaglio che viene da lontano, di un, di un travaglio importante, è importante. Eh, altresì che il, il PD possa trovare un punto di equilibrio, una, una sintesi fra queste due figure così diverse e, e soprattutto che possa diventare il, punto, il perno, il perno dell'opposizione che in questo, in, nel nostro paese è, è particolarmente importante, insomma ancora più importante di quanto non lo sia nelle, nelle democrazie anglosassoni, per dire. Qui il ruolo dell'opposizione è assolutamente è assolutamente primario, anche perché lo abbiamo visto da Giorgia Malone, non solo da lei, di solito l'opposizione nelle elezioni successive diventa maggioranza, quindi mm -hmm. il ruolo del PD in questo momento è assolutamente fondamentale, deve a tutti i costi trovare una sua strada, eh, modernizzandosi, in qualche modo eh, aggiornandosi al, al nuovo millennio. Ecco, aggiornandosi al nuovo millennio, assolutamente cercando eh, di intercettare, come dici tu, le esigenze poi eh, degli elettori che hanno preso strade diverse, evidentemente non riconoscendosi più nella proposta politica. Potrebbe essere ecco, un comune denominatore per ehm, tornare appunto a, a, ad avere i voti, i vecchi voti che sono andati perduti, eh, quello di eh, sbandierare il famoso reddito di cittadinanza che è stato in realtà la bandiera del Movimento 5 Stelle, appropriarsene in un Certo senso, perché ti chiedo, da qui in avanti la dicotomia politica tra, sarà tra chi eh, sostiene l'assistenzialismo e chi non lo sostiene? Perché naturalmente il punto centrale in questo momento è la questione economica. Sì, certo, non sono sicuro, però, che quello mm. di andare a cercare come dire, il, il tema bandiera mh, che, del quale per quello che riguarda il reddito di cittadinanza si è assolutamente appropriato il Movimento 5 Stelle non sono sicuro che il successo del PD possa essere quello di andare a cercare o di sottrarre temi bandiera ad altre, ad altre forze, uh -huh. forze che magari eh, non nel caso del Movimento 5 Stelle ma per esempio nel caso di Renzi eh, prima o di, eh, o di Bersani e addirittura hanno hanno, come dire, hanno provocato delle scissioni all'interno del PD stesso no? posizioni differenti e divergenti che poi hanno portato questi esponenti ed ex segretari anche del partito a fondare dei propri movimenti politici quindi non credo che sia eh, prenderà prestito dei temi da altri partiti o comunque cari a un'area di sinistra, possa essere questo il il punto di approdo del, del PD. Io credo che invece il PD debba costruire dei propri temi, debba costruire dei propri, dei propri cavalli di battaglia e ce ne sono tanti dei, dei, dei temi da cavalcare per poter in qualche modo rappresentare eh, un elettorato che non è più un elettorato fatto semplicemente di lavoratori o di operai, che ormai in Italia ce ne sono rimasti davvero pochi, ma si tratta di interpretare una base eh, attenta a tutta una serie di altri temi, fra i quali quelli che ho citato prima, mm. e, e di rappresentare un'area molto più vasta, con interessi molto più vasti, compresi quelli dei lavoratori dipendenti, per, eh, dei lavoratori autonomi, per esempio, che paiono appannaggio completo del centro-destra, ma che invece così non è. Quindi, secondo me, il PD deve trovare eh, le strategie, le politiche, le parole... Per, per allargare la propria base per andare incontro alle esigenze di un'area di un che è molto più variegata e più frastagliata di quello che possa sembrare Ecco, tu giustamente hai sottolineato, ci sono tanti temi in realtà su cui eh, far perno, far presa, eh beh, hai citato naturalmente ecco, l'ecologia, l'attenzione per l'ambiente, l'immigrazione, uno ecco, eh, dei temi bandiera invece storicamente del PD è eh, quello dei diritti civili e ricordiamo anche qui eh, la Schlein è coinvolta in prima persona perché anche ha fatto eh, Coming Out in diretta televisiva nel 2020 da Daria Bignardi, ecco, ma secondo te appunto in una situazione economica così complessa con eh, i cittadini che guardano soprattutto al portafoglio, c'è cioè, eh, il rischio che l'attenzione verso appunto, le tematiche dei diritti civili venga un po' meno? Eh beh, è un rischio teorico, certo, mm. il rischio che, che, che prevalga in qualche modo l'attenzione nei confronti degli interessi del portafoglio, soprattutto in momenti in cui, eh, di forte crisi, in cui c'è una recrudescenza no, de, de, de, de, dei costi energetici e quant'altro questa eh, sicuramente ci può essere. Però, mh, come dire, i piani, il piano economico, il piano del il piano. Iperpragmatico della propria tasca e il piano dei diritti civili devono essere in qualche modo tenuti separati e si devono eh, tenere solo in un momento successivo, evidentemente. Cioè, la figura di Schlein è una figura interessante anche perché eh, ha fatto parte la volontaria della campagna elettorale di Barack Obama sì. e nel suo passato ci sono appunto anche dei gesti, degli atti, delle, eh, dei, dei fatti che la connotano come una, un personaggio attenta a determinati tipi di, di, a determinati tipi di tematiche. E è chiaro che bisogna trovare un elemento di sintesi, bisogna trovare un linguaggio che possa contemperare l'attenzione ai diritti e a questi temi nuovi eh, della, della sinistra moderna ed europea e, e li possa contemperare, li possa tenere insieme in maniera più o meno armonica ai temi appunto, più pragmatici e più legati a una situazione di crisi o comunque a una situazione contingente che obbliga le persone eh, anche a tenere conto di, di determinati elementi che sono più eh, concreti rispetto al, a quello che è il, la difesa dei diritti eh, e di, di alcune minoranze, ai temi dell'immigrazione e ai temi, come dire, più generali e a volte anche abbiamo visto come è andato l'ultima cop 27, a volte anche più fumosi, più complessi dell'ambientalismo e dell'ecologia no no certo e ecco, eh, quando naturalmente si parla di Elish Lane si parla eh, di leadership al femminile e eh, qui è inevitabile anche fare un paragone naturalmente con la leader, insomma per eccellenza in questo momento nel nostro paese che è il Presidente del Consiglio, eh, Giorgia Meloni, che ha appunto capacità di leadership, una estrema anche abilità dal punto di vista eh, comunicativo. Eh, io ti chiedo ecco, Eli Schlein secondo te può reggere il confronto eh, con Giorgia Meloni? Ha appunto eh, le, le caratteristiche, le abilità dal punto di vista non solo politico ma anche comunicativo? Eh, per diventare il nuovo faro della sinistra e quindi opporsi anche eh, a, a questa donna così forte che invece rappresenta la destra italiana a mio modo di vedere le caratteristiche ce le ha, uh -huh. sicuramente anche perché rispetto al, alle, eh, come dire, al, alla figura di Giorgio Meloni è assolutamente complementare è, è diversissima, non solo dal punto di vista del pensiero politico ma anche dal modo di esporlo, quindi, eh, sicuramente può diventare eh, in un momento successivo, evidentemente una volta che mh, magari eh, come dire, diventi leader del principale partito dell'opposizione, può rappresentare per Giorgio Meloni effettivamente un alter ego importante, soprattutto perché sono estremamente diverse, eh, estremamente diverse anche, nella cifra anche e soprattutto nella cifra comunicativa. Eh, la figura di Schlein è una figura interessante perché sostanzialmente è una, una, figu è una figura di una passionaria borghese per cui, eh, che proviene comunque da una famiglia borghese eh, e che invece porta avanti temi che sono sicuramente più a sinistra di quelli che invece sono i temi portati avanti per esempio dal, dall'altro candidato alla segreteria che invece è più moderato è più, è più, è più pragmatico da questo punto di vista anche eh, alla luce di quella che è la sua esperienza amministrativa eh, e non a caso, caso all'area attorno a Bonacini eh, si schierano i diversi sindaci fra i quali appunto Nardella, fra i quali Gori, De Caro eh, che appunto mh, per, la loro, mh, per la loro esperienza amministrativa eh, come dire, mh, intendono dare un, un carattere più una, una caratteristica più, più pragmatica di maggiore concretezza alla loro offerta politica rispetto a quanto non sia eh, l'offerta politica di Schlein che in questo momento è molto più idealista e molto più è capace di attrarre delle istanze diciamo così nuove rispetto ecco, forse, forse potrebbe anche eh, diciamo mh, indirizzare così il suo appile nei confronti eh, della fascia più giovane eh, della popolazione perché diciamo che c'è anche un problema di ricambio generazionale, il PD insomma non è riuscito a far breccia eh, nella cosiddetta Generazione Z, invece insomma gli altri candidati, abbiamo visto anche Giorgia Meloni attraverso delle strategie comunicative come lo sbarco insomma sui social, eh, e cercare insomma di avvicinarsi a questo tipo di mondo. Magari ecco, rispetto alla Meloni, Alice Lane potrebbe eh, far fruttare proprio questa, questa sua dote, cioè quella di essere più vicina alle tematiche che vengono sentite particolarmente care eh, dalla popolazione più, più giovane. In relazione al, all'altro maggiore candidato alla segreteria mm. del PC, prima ti, ti parlavo di distanze antropologiche eh, che, che, che comprendono evidentemente anche l'età e quindi anche il pubblico al quale, al quale questi due diversi candidati si rivolgono è fuori di discussione, che eh, da questo punto di vista una concorrenza maggiore eh, alla, alla Premier Meloni possa essere fatta da un da una, da una giovane donna che comunque è più in grado di maneggiare determinati temi eh, per porsi sul, sul medesimo piano della Meloni da questo punto di vista Bonaccini è molto più eh, si, eh, si rivolge a un, eh, a, un, eh, a un elettorato o comunque a un'area eh, del, del centro-sinistra un po' più compassata non solo dal punto di vista anagrafico ma anche dal punto di vista dei temi quindi se la domanda è qual è il candidato migliore da parte del centro-sinistra, del PD in partita, al, alla Premier Meloni, eh, non c'è dubbio che eh, la figura di, di Schlein è una figura che sia maggiormente in grado di dare il persone che possono essere in qualche modo venire messi in concorrenza, al di là delle, mm. delle, delle idee politiche assolutamente differenti, però ci sono dei tratti che possono in qualche modo diventare, eh, diventare oggetto di una, di una, di una dialettica molto interessante fra due, giovani, fra due giovani donne che si troverebbero in qualche modo a capo l'una dell'opposizione e l'altra di una maggioranza che guiderà il paese da qui al, al, ai prossimi cinque anni. Chiaro, ecco, insomma, ti convince di più come figura moderna, ecco, soprattutto in chiave eh, futura. Invece, ecco, ti volevo proprio chiedere, perché abbiamo citato le strategie comunicative della Meloni, ecco, che cosa ne pensi della sua ultima trovata, cioè ecco, i famosi appunti di Giorgia, questa rubrica, diciamo così, che lei ha inaugurato eh, su Facebook dove spiega proprio insomma, passo passo anche le mosse eh, del governo, soprattutto in ambito eh, economico. Ecco, che cosa ne pensi? Ti convince? Sinceramente non tanto, mm. si tratta di un episodio di disintermediazione che non mi, mi lascio piuttosto perplesso, nel senso che è, una, eh, è un chiaro segnale no, a un, eh, al, al fatto di, di, potersi rivolgersi, di potersi rivolgere in prima persona direttamente ai cittadini scavalcando quella che è l'intermediazione tradizionale della stampa e del, eh, dei giornalisti in maniera particolare che osservando le, le, le, le prime conferenze stampa da Premier di Giorgio Meloni non mi pare che eh, sia scattato un feeling eh, eh, naturale diciamo così fra lei e, e, e la maggior parte dei rappresentanti della stampa questo è, un, è evidentemente un, un modo per disintermediare nel senso cioè, di saltare eh, quel passaggio che sta fra, eh, fra lei e i cittadini ai quali lei si rivolge, dicendo non, non passiamo più attraverso i giornali e i giornalisti, ma eh, parliamoci direttamente eh, fra di noi e eh, l'idea di, di, di, di, di, di proporre una, una rubrica settimanale o l'idea comunque di, di, di, accedere, di far accedere direttamente i cittadini ai suoi appunti, ai suoi in qualche modo eh, ai suoi in qualche modo a come pensa di risolvere i grandi problemi del paese è eh, eh, è un tentativo di, di scavalcare in qualche modo un ruolo che è quello dell'intermediazione, un ruolo, eh, ruolo di coloro che sono in qualche modo chiamati a, a interpretare e a, e a, e a, e a frapporsi diciamo così, fra il messaggio della Premier e i cittadini che ricevono questo messaggio. Ecco sì, eh, no, no, è chiaro, eh, l'intento è proprio quello insomma, di rivolgersi eh, direttamente poi eh, all'elettorato. Flash, proprio una sintesi sull'ultima domanda a proposito del eh, governo Meloni e naturalmente ecco, della prima eh, manovra finanziaria, un voto eh, da parte tua. Ecco, secondo te mh, diciamo le soluzioni proposte sono le soluzioni in realtà obbligate? Si poteva fare qualcosa eh, di più, di meno? Sta deludendo rispetto alle mirabolanti promesse elettorali oppure? No. Allora, un voto eh, non sicuramente in termini numerici, però possiamo dire che il voto è davvero stenta a raggiungere la sufficienza di mm -hmm. mm -hmm. vedere, però con una giustificazione, con quei mezzi a disposizione, parliamo di poco più di una trentina di miliardi, 21 dei quali. Eh, finiti nel salvadanaio che serve per far pagare le bollette agli italiani da qua a marzo, quindi con quel poco che resta davvero si poteva fare non tanto, più, non tanto di più di così e in effetti vedo parlare, sento parlare di temi che tipo, eh, tipo il tetto al contante, eh, che mi paiono davvero lontani da quello che è il, il, il, cuore, del, il cuore del problema eh, il cuore del problema è che questa è una, è una manovra fatta con risorse scarsissime in cui si è tentato di dare qualcosa eh, a qualcuno eh, ma che, eh, cioè, che ha evitato di fare delle scelte precise cioè convogliamo tutte le risorse che abbiamo su alcuni punti e su quelli cerchiamo di incidere in maniera netta però non dobbiamo mai dimenticare una cosa che siamo di fronte a un governo che è in carica da poco più di un mese e, e che soprattutto ha un'eredità tale vedi eh, il PNRR e le direttive dell'Europa la situazione congiunturale nella quale ci troviamo di crisi eh, la crisi energetica le bollette e quant'altro cioè ha ereditato una situazione tale che non poteva fare tanto di più di così poteva magari fare qualcosa di diverso appunto convogliando quelle poche risorse che ci sono in due punti e scontentando tutti gli altri ma questo, eh, questa è una scelta per quello che dico sì magari eh, il giudizio è attorno alla sufficienza perché tanto più di così non poteva fare speriamo che invece magari l'anno prossimo eh, oppure nel corso del 2023 eh, una volta che la situazione congiunturale sia un attimino più eh, magari favorevole si possono fare degli interventi anche in corsa non solo la manovra del 2024 ma anche eh, qualche, qualche intervento intermedio nel corso del 2023 in cui si possa effettivamente si possono affrontare dei temi importanti e si possa magari correggere leggermente la rotta. Eh sì, insomma qua si è trattato soprattutto di tamponare la situazione e l'emergenza, soprattutto il caro Bollette perché lo hai sottolineato anche tu di questi 35 miliardi 21 sono andati proprio a sostegno delle imprese e delle famiglie per superare questo momento particolarmente complesso e, e dicevi del 2023 speriamo che la situazione migliori e che anche il governo abbia un margine eh, di manovra superiore perché in realtà i, gli analisti dicono tutto il contrario, cioè insomma che il pericolo della recessione non lo possiamo ancora lasciare alle spalle, anzi è uno spettro che si affaccia proprio sul nuovo anno, speriamo in bene. Io Andrea ti ringrazio moltissimo per questa analisi che ci hai fornito, naturalmente ti aspetto ancora sulle fonti per continuare a parlare insieme di materia politica, economica di tutto quanto, grazie davvero. Grazie a voi, molto volentieri, buona giornata. Grazie, ringraziamo ancora Andrea Ropa.